Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi. Prima di cominciare con il tutorial, vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like. Oggi vi spiego come risolvere questo problemino errore driver della scheda video. Mi riferisco a questa e eh ciao a questo quindi è molto semplice, bisogna saper controllare bene la nostra scheda video attraverso un pannello, un driver. Cominciamo prima da AMD, ok se andate su system information qui possiamo vedere che scheda video abbiamo addirittura sul processore sulla scheda video per esempio se avete una, un processore e più che sarebbe il processore con la scheda video integrato per esempio dove sta um, per esempio che okay, il mio processore non c'è la scheda video integrata cioè ho direttamente una scheda video a parte quindi per quelli che ci hanno una scheda video integrata con il processore io vi consiglio di andare su è quello di andare su amd driver e vedete tutto e cercare la vostra scheda video ok processore con grafica se avete un processore con una scheda video integrata cercate il vostro processore Ok, cerco tutti i prodotti, per esempio facciamo finito adesso, eh, prendo un processore, cerco un AMD Ryzen 5.3006, questo qua, invia Windows 11 versione 64 bit, faccio scarica e poi installo. E questa è la parte per AMD, okay? sia con il processore con la scheda video integrata che un processore normale. Invece con Nvidia, Nvidia Driver GPU. è su questo sito che dobbiamo scaricare un pannello che si chiama GeForce Experience. Questo qua è un modo per... Risolvere questo errore driver su Call of Duty quindi io cerco la mia GeForce 16 series MSN Super Windows 11 ricerca fate il download immediato e installate. Questo è per chi c'ha la scheda video Nvidia. Chiudo tutto, vado su gestioni dispositivi. Vedo se ho qualche aggiornamento da fare. Cerco automaticamente i driver e cerco driver aggiornati in Windows Update. Una volta fatto, potete anche fare disabilità di dispositivo e riabilitare il dispositivo e riavere il PC. Per quelli di Nvidia che hanno scaricato questo pannello GeForce Experience, cliccate sopra e come potete vedere questo pannello vi aiuterà moltissimo a scaricare i nuovi driver ed aggiornare sempre la vostra scheda video ok andiamo su butter.net ecco il mio call of duty la beta aperta se avete ancora altri problemi fate analizza e ripara spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo link in descrizione dei due uh, driver da scaricare e ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao